che sono craftabili da ossa, fondamentalmente. Ho detto: perfetto, che brutta sfida per me e che sfida più divertente per voi. Quindi, dato che ci piace vedere io che sclero, ho deciso di portarla. Ah, tra l'altro, finalmente a brevissimo uscirà anche il video del mese in arena che mi state chiedendo tutti. Quindi, keep it up, boys. Mi raccomando, ragazzi, lasciate un like per questo video perché. Cioè, per, per, così mi ricresce la barba. Ma soprattutto iscrivetevi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto. E mi raccomando, attivate la campanellina. Io vi lascio al game. Allora, ragà, io ho pensato che andando un buono nei burbs. Noi avremo la possibilità di trovare più ossa. E quindi di poter craftare le armi nel caso ce ne fosse la necessità. Probabilmente l'unica cosa che si farà con le ossa sarà meno armi. Però, noi proviamoci, comunque. Una pozza grande subito qui. E eh, quasi quasi me ve la prendo. Uh, potrebbe non essere una cosa intelligente perché ho la pozza grande, ma non le armi. Effetto dei materiali, ok. Un'arma che posso usare Ottimo Prima il rifle e due pozze grandi Cos'è tutta questa fortuna Fortnite Mi devi comunicare qualcosa C'è una gara in partita Quindi andiamo con una certa cautela Eh Armi di questo tipo ragazzi Che si possono craftare Non le posso usare O c'è un tipo Ok Ma oh! come Come hai usato Ma Rip Ci avevo quasi creduto Ma questo era un fan dite Ma okay. che? Me. Sono morto ragazzi ora questa vita Palesati nei commenti tu lurido Come hai usato Come vi dicevo ragazzi non posso prendere nessun'arma Che non sia già stata upgradata nella sua versione di ossa Quindi nella sua versione primal Questo sarà un grave problema perché vorrà dire che Ad esempio anche i fucili a pompa Li trovo a trovare ragazzi solo nella loro versione specifica E non è una cosa semplice A meno che io non prenda magari ora questo fucile a pompa Lo metta qui, non lo utilizzi E poi lo crafterò per ottenere il primal shock Oh, uh, che cosa? Ok, c'è un tizio lì Ok, mi ha visto Ma ce ne sono due oh! hey! Brother, ce l'hai in testa? No, non vorrei, non vorrei Tanto ora questo tizio mi ruba la kill palese Ah, ok, no, la kill me la sono presa Mi fa piacere Però ora questo tizio me lo trovo in testa Ho finito i materiali Che cosa divertente Mamma mia, mi male che ho smirato Sono morto Ok Ah, ma mi hanno sparato dall'altro lato Non sapevo che sarebbe finita così sono sopravvissuto ancora per mirare ah, Vabbè, GG, ciao Andrew for game For gaming cost For tryharding, Andrew Allora, calmi, ragazzi, calma State, state calmi Ok, sono calmo io Palise Palise Ok, un tizio è atterrato praticamente sulla mia zona Mi fa piacere Un'altra arma che non posso usare Bella, broderì No, questo è lo stesso di prima È lo stesso di prima Io non mi faccio prendere in giro di nuovo Oh, ti clappo Ti clappo È lo stesso È lo stesso che prima mi ha trollato Stesso nome Mi farò trollare due volte Oh, oh, oh eh, vabbè, sì, ciao, che è questo? Allora, allora, calmi tutti, voglio capire un attimo una cosa Ma tutte queste costruzioni belle, fighe, di dinosauri, di ossa di dinosauri Si possono rompere? E se le rompo mi danno ossa? Sì, mi danno ossa, ottimo Stavolta sono stato fortunato, eh Ma gli altri game che ho fatto, ragazzi, vi assicuro che questa fortuna non è da dare per scontata Ok, ottimo, questo lo posso craftare dopo Me lo tengo assolutamente Se riesco a trovare altre quattro ossa Ci vado molto bene eh, come l'ulti iniziale è particolare Particolare Non ottimo però Per ora va bene Bella Ok fantastico Perfetto Tu hai qualcosa da darmi? Niente ossa Serio? Peccato Ok Perfetto Lui aveva un primer rifle Dov'era? No ok Non era un primer rifle Dai uh, Un altro banchetto Ok Mi manca solo un osso ragazzi Solo un altro Ok un altro osso abbiamo fatto Dai A posto Capitiamo subito ragazzi Il nostro primer shot Gun Ci piace? Ci piace, ci piace Tu puoi darmi qualcosa, tizio? Eh, per caso Oh, ossa Stonchissimo Bella, frate T'ho svaliggiato Mi serve subito un assalto ora Immediatamente Cavolo Spari Sì, sì, sì, sì, sì. Ah, un botto Un botto, un botto, un bot. Un Eliminiamolo in fretta Perché c'è pure un primer rifle Leviamocelo da mezzo Non c'è problema Cerchiamo di non farci fare danno Perché mi sembrerebbe anche un po' stupido Ok, ok Va bene Strano, non vedevo un bot ragazzi Lo sapete da, credo, qualche settimana Non, non mi lamento, eh, figurare Non siamo mai eh. A posto, a livello di ossa stiamo messi una bomba Mi mancherebbero solo dei fucili craftabili migliori ora Altre ossa, altre ossa Immaginate qualcuno che veda questo video decontestualizzato Cioè, ok, io che dico altre ossa Cioè, qui è tantissimo Ah cavolo, ma qui sta ancora... ma uh, che, che è stato? Io credo che qui ci... Fortnite Ok Il tizio è salito Ok Che cosa divertente Brother Guarda Molto co Complimenti Complimenti Clappiamolo C'è sta gente che nel nickname Si mette il sito viola Cioè ragazzi È un gioco Ok da qui Ah peccato Questo mi blocca Per poco credo di no che sta a sparare Oh cavolo Quest'arma è scarica? No Ok Adesso lo vedo tra iardone però No Altra gente Sarei molto tentato di andarmene Credo che mi convenga Ciao brother, mi spiace Qui non ci resto Sì, sì, sì, vai col tuo scarretto, vai Spara, spara Non mi conveniva, raga, semplicemente Come fa? Come? Come? Secondo quale logica? Non mi conviene fightarlo Cioè, è inutile, è troppo lontano, raga Faccio prima se lo lascio in safe Bello sto taxi, vabbè, comunque Mi servirebbe qualche cura Potrei eliminare velocemente questi... Dai, facciamolo anche se faccio sicuramente casino e mi faccio notare Mi servono un po' di cure per la vita Velociraptor in basso Il tizio poi è rimasto nella tempesta Quanto godo Ce lo merita Cavolo qui sta un botto di loot Fatemi vedere se sta qualcosa di utile mm, Eh no In realtà no Vabbè cura i materiali Che okay, li stanno fightando Peccato che ho finito tutte le mie Ma anche sfondato le gambe Ok il tizio che c'è qui si sta palesemente curando E siamo rimasti in treno Non so quanto abbia senso pushargli Ma io evito quasi quasi Lasciamolo passare Ok Perfetto si sono visti Scusatemi un attimo eh Perché quel tipo non sta venendo sparato dall'altro tizio? Com com come funziona sta cosa? Sta cosa è un po' mi puzza eh Stanno salendo sulla montagna però Tanto il tizio che stava più dietro Sa che c'è un'altra persona Quindi lasciamoli fightare Perché tanto sanno le posizioni a vicenda e poi ci intromettiamo noi. Volendo ho pure due shockwave per arrivare più velocemente. Quindi lasciamoli fredare. Cioè, easy proprio. No. No. No. I raptor no. I raptor no. Bella, no, raga. Posso aggiungere? No. No. Ok, mi sono aggrappato. Non ci credo. No, no, no, no, no. Non no, volevo fare questo. Che genio. Vai, c'è pure un raptor che gli dà fastidio. Vai, vai, vai. No, ma come com fa? Come ha fatto? Secondo quale logica è riuscito a eliminare il raptor e anche il nemico? Cioè a costruire più che altro Ti è convenuto fra te? Non lo so, secondo me no Bella GG broderigno Quindi partita vinta solo con armi primitive uh, Vabbè ragazzi, come era facilmente prevedibile Questa sfida era più per lo sclero che per la vittoria in sé Mi raccomando se non l'avete ancora fatto lasciate un like così mi ricrescerà la barba E soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina E noi boys ci becchiamo alla prossima